amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, e? visto che tra un po' andiamo alla Marina Bay okay. e i primi tre giorni sì. andiamo alla Marina Bay? No, in un altro posto, sì. a, a Zafari, a, a, a Zano, a Zafari, a Zano, va bene, che si chiama più così. perché eh, Zano più. si chiama così perché... Eh, a Zano vi racconto che non esiste, va bene? Sì, meglio. Oggi dove andiamo? Allora, però ci porta via. Mm, no, andiamo alla Marina Bay, andiamo sulla macchina così almeno andiamo eh. in viaggio. Dovremmo arrivare eh, domani. Anzi, andiamo a vedere l'occa. Allora, prima andiamo alla, alla Marina Bay, ci sistemiamo bene, poi andiamo, ok? Eh, però aspetta ah, certo. che devo aprire gli ombrelloni. Aspetta eh. che devo cercare di aprire ha il bambino Ha avuto questo Qui, questo a lei E, e questo azzurro Mettiamo a lei Anche se questo fa uno spazio intero della macchina Ok, partiamo Vabbè, andiamo va. di notte Mettiamo il cappellino a lei Che non è un cappellino, ma come si chiama? Ombrello Sì, bravo Oppure, come si chiama? Un'altra versione cappello no cappello cioè marmello no ombrellone sai cos'è marmello? vuol dire ombrellone e ora domani arriveremo questa è la notte domani arriveremo di giorno eh capito? Sì. capito la mia lingua? Sì. ok va bene ora dove andiamo Davide? a casa di pri a ah, no la Marina belli. No, andiamo a casa di la Marina belli, dai. Andiamo della Marina belli, no. quella Marina belli. Tanto, dice che sta Sì, questa però. No, questa. Vabbè. No, questa è. Facciamo che vinda che questa. Questa. Ecco, quella! Devo tornati a casa adesso. Questa... No, siamo facciamo... a casa vecchia! Questa... questa è la nostra casa. Della Marina Bai? Sì. No, questa è della Marina Bai. Questa allora. Sì, sì, andiamo. No. Stiamo finiti che. Ah no! Mi ero sbagliato forse sì. siamo sì. arrivati. Allora arrivati. La macchina la mettiamo qui. Dove la mettiamo qua? Sì, perché diciamo la panzi qua. Eh, eh, perché se no festa a tutte le case mm -hmm. e ce qua. Sì. Queste case sono di riserva riservate sì, sì, sì. usciamo andiamo al... Ho visto un terremoto! Che cos'è? Sai quel terremoto che fanno crollare tutto? Sì. Eh, l'ho visto, mi ha spaccato uno sportello ieri. We... Guarda, è questo. Ah, ok. Ok. Ora, e ora me l'hanno aggiustato. Si, si toglie? Io la andiamo, andiamo a casa, casa. Andiamo casa a Vai, dormire met Mettile qua, mettile qua c'è da lui almeno Questa cosa sembra che c'è la... No, no, Vai. ok ora le nostre bambole vanno a dormire Che domani andranno al mare Al primo giorno no? Eh, ma... No. Primo no. giorno vanno al mare, sì, sì. Ma no per finta. No e andiamo al mare. Ah no, per Do... davvero. Ah, sì. Ah, per okay. davvero. Eccoci, dove sono gli ombrellini? Ah là, prendili. No. Andiamo! No, l'ombrellini per il mare. Perché? Che ci servono? Dai. Okay. Possiamo andare. No, ma io no, per... il tetto. No, perché per il mare, per Ah, il tetto è, è rotto. Lo stanno aggiustando il tetto. Oggi non piove. Perché? Ma il tetto lo stanno aggiustando? Mm. Ora non ci prendiamo. Eh, niente. ma dopo, dopo il pesce e dopo la pizza ci dà il pane. Il va mais! Bene? Il mais, eh e il mais e poi dopo il mais ci dai il pane, va bene? No, il pane non ce l'abbiamo. No, Aspetta. Ma se avete un, un, un negozio dove possiamo comprare dove c'è il pesce? E eh, no, ci abbiamo solo noi questo. Allora, Davide, ordiniamo intanto, ordiniamo un bel pesce, Sì, succoso, molto succoso. Molto oh, per, molto. Ah, no, questa non è per me. No, questa oh. è il cibo per mettere, capito, il trito pesce, molto succoso. E anche per la pizza. Sì. Poi la pizza, la pizza la ordiniamo a margherita. Eh? No. A prosciutto e patatine. Io eh, facei farò tu fai Margherita E io pro, No, la prossima volta prendiamo prosciutto e pizza. Io prendo margherita. anche Anch'io Margherita. E dopo un'altra pizza. Io margherita. E dopo un'altra pizza, va bene? Va bene, un'altra pizza? Sì, sì. sì un'altra una pizza, pizza, va bene? Sì, sì, così ce la impappiamo. Eh? Ok, però ora dobbiamo accomodarci nei tavoli. Eh? No, potete stare pure sulla là perché. No, no, io voglio sedermi. No, vai te, vai, te a sederti, oh, non. No, li no, no, no, no. posso mangiare anch'io. Ecco, oh, dobbiamo scappare. Non oh. No, non mangio, anzi, dopo le No, perché devo andare, dobbiamo andare in viaggio. Ok, allora, ora noi andiamo a mangiare il sushi e poi direi di andare, anzi, il sushi alla Marina Bay. Intanto questi ce li mettiamo da parte. Qui, e alla maglia dai andremo a mangiare il sushi ma non è che mi... Devi... e questi se ti esce tipo... se ti esce... tipo... il sangue? no il sangue e il muco? puoi pulirti con questo? ma che schifo no si può pulire poi si prende una fontanella e si lava oh, a me... A lei dice, lì. Oh ah ah ah ah ah questa è più da bambina, questa è più da ragazza Ok, ora, ora dobbiamo andare a, a lavare queste cose No, dobbiamo prima andare a lavare la bambina bei Ok, Vabbè, andiamo prima, facciamo un giro nel Ci garage Salutiamo tutto il vicinato Ciao, ciao, ciao Dai, ciao, ciao, puliamo, ciao. ti pulisci E ora, cosa facciamo? Eh, andiamo a Giorgio andiamo. E la Marina Bay è un palazzo di Marina Bay E' al fianco Al delfino È al fianco Quello si chiama John John vero? Bravo. Ok, chi conosce la Marina Bay, Bay Mette un like Ora siamo quasi arrivati Dovremmo arrivare domani <ride> Niente ci vuole Aspetta, devo guardare un attimo Ah, non, non, non mi sto Aspetta Aspetta Devo, devo andare un attimo, devo scendere un attimo dalla macchina. Dai, scendi! Aspetta che non mi sta. Aspetta. Ma portati questo! Perché? Fai in bagno lo lavi! Fai in bagno. Ah no, c'è un muco! Vai in bagno! lo laviamo, va bene! Ok. Io sto facendo la pipì. Ok, fatto. Io vedo tre aparece. Wow ecco, finito, sciopriamo ok, possiamo uscire eh, ma la macchina non è, prima ma perché non va più no, è scarico no, qualcuno ha tanto il motore dobbiamo andare uh, no, ahhh! qualcuno c'è tanto il motore devo chiamare qualcuno cioè ah, vado consiglio. a chiamare io allora, ciao polizia la polizia chiamiamo va bene? Sì. andiamo! pulizia! un ladro ci ha tolto il motore dalla macchina ok grazie cioè, sai cosa ha detto? cosa? ora lo va a catturare va bene eh? intanto, intanto ci abbiamo Spingimi, aspetta che spingo. Perché di notte è meglio non guidare tanto. Aspetta, io vado... Ah, vedo una città non lì! Io vado un attimo a casa a prendere del latte, perché... No, eh, Anzi, mi... andiamo lo zoo. Ah, lo zoo so di Fasari, è molto vicino. Eh, però, no? io... Però di sera no, no, no, ho paura. Però io vado... Camion, non è che mi potresti accompagnare? Andiamo in una di Mi potresti accompagnare c'è un bagno dentro facciamo che lui tu, dai, vieni vieni facciamo vieni diciamo che lui è, è il bagno no vieni vieni un attimo vieni un attimo fare... ah no. No. no che questo è il pulito facciamo che manco. questo è il letto no facciamo Vabbè, oh, poi no. vediamo che questo è il letto vieni allora e allora cosa facciamo che questo cos'è? Allora, lasciamo là per il formimento per il latte. Eh. Per il. Ok. Per il... ovviamente... metti dove fare la pipì? Per il latte se non c'è. Ovi metti di fare la pipì. E, e là possiamo pure dormire, perché. Eh. Tu fatta... qua? No, nella località guarda. Questo è. Indovina, un negozio! È un parco giochi! No, è un negozio da fare la pipì. Portati coso! Ma non mi sbaglia! Guarda, guarda, io. portati, portati il, il coso, ti no. giuro, guarda, faccio che, portati, portati il coso, non ti pulisci, faccio che questo, no, non c'è il muco, no, non ti pulisci, capito, devi andare a fare Va Vabbè, guarda! no, guarda qua, sto andando a prendere, faccio che questo, c'è anche questo, no. questo camion, c'è il latte, si, sì, vai a prendere il latte. mettiamoli un po' qui. Quanti li prendo? Tre, giusto tre, tanto non ce ne servono. Non li non ne ne prendiamo già Giusto tre. Ok. Li sì, ho presi due. Okay. prendo. Uno e tre. <coughs> tanto sta quelli di scorta qua dentro, vero? Ecco. Tanto non gli li ha Li mettiamo in bagaglia, alziamolo. Ecco. No, oh, ripartiamo. No, prima dormiamo. Ma tu, prima, no, Prima di andare al bagno. Mi scappano di via anche a Aspetta, aspetta, vado anch'io, anch'io. È ormai toh. in bagno occupato? Ma tanto c'è l'altro. No. Eh, ti passo la carta igienica. Ti passo la carta igienica. Però chi la vada, alla macchina? E meglio una a uno. Eh, perché a uno? No, perché sennò la rubano. Ok. No, no, feliciti. Vabbè, io ci sono i Ok possiamo andare è eh, perché in vacanza non c'è il latte vero? si sì, vero ancora quanto manca manca tanto manca ancora tanto no aspetta lo sai che è messo a piovere come si deve piovere? mettiamo subito fino. No, mettiamo il tetto mettiamo? tetto eh? Ci copri che si è messo a piovere si sì. tanto c'è ti ha coperti il tetto, vero? Sì. Dai andiamo, tanto sta più vento dove cioè abbiamo il tetto, vero? Sì, andiamo. Uh, C'è un altro grill! Un altro grill. Ah. Un altro grill. Ah. Un altro grill un altro un autogrill! un altro grill, eh, allora autogrill. Ah, allora, perché... auto eh, allora, Aspetta, mettiti qui. Ora andiamo un altro grill. un altro grill. Penso se ci un rubano auto... questa la macchina, un autogrill, un, altro grill. un altro grill. E penso se ce la rubano questa, mm -hmm. un grill. Vabbè, un autogrill. Vabbè. Facciamo finta che no, ma questa, se la potrei rubare se prendiamo l'altra. Fa niente, ce la tinniamo. Okay. Oh, devo rifare il rifornimento. No, ancora quanto manca tanto. No, Fino sì, è, è che siamo andati nella parte sbagliata. Eh, perché? Mania, beh, beh, ma io sul digitale vedo, vediamo. Aspetta, aspetta. aspetta. Vediamo, aspetta ve allora, vediamo il nostro computer. <ride> no, dobbiamo andare fino a 100. Un mira, yeah, Apple. Che vuol dire? Vuol dire che Apple. non abbiamo avuto il giro del mondo è vero sì. vediamo c'è un altro grill c'è un altro grill ma facciamo no. che... aspetta, ah, no, altro... lei la mettiamo a avvitare lei la mettiamo a abitare. si, sì, così che lei in forma meglio no, le... no, lei no, lei, no, lei... No, lei a guidare. ma lei è meglio vabbè, mettiamo lei. lei no, no, no, no mettiamo lei a guidare. e ora questo Qua? Eh sì, è meglio. Ah. Guarda. Sei sì, bravo Davide. Sei un genio. Eh, guarda. Quanto manca? Vediamo. Eh? Aspetta. Ancora tanto. Ah, ma hai portato con te il tablet? No. Ancora. Ah no, giusto qua si vede? Sì, sì. Vediamo. Oh, ci vuole ancora tanto. Ma anzi, macchina, si macchina. Macchina, quanto manca? Tanto. Oh no? Quindi dobbiamo guidare tanto, ma la macchina si là! C'è un altro grill! Quello che... Eh, c'è ecco un rifornimento qua! Ora Ok. Tanto non ci bagniamo perché siamo presi! Quando c'è il tetto, vero? Sì, ma quando arriviamo è la terza notte... Però, una cosa... Che praticamente, quando... Praticamente... Quando noi arriviamo, da, da su, da su, capito, da su, non so, da su, giù, da da giù, di, cioè, capito il senso? Dai su, dai polo su. Ma quanto arriviamo là? Ma tra poi è, è pure giugno. Se, ah, magari andiamo a papo, vive papo natale. Questo Oh, ci sono dei cappelli là, vedi? Ah. Eh, però uno è tutto rotto, vero? Sì. vieni che a prendere. Chi vuole dei cappellini? Io eh. no, non ho. Andiamo, ciao. No, dai, no, prendi. Chi sì, vuole? Tu lo vuoi. Aspetta, non metterti così, potrebbe cadere. Oh, lo metto qui. E se cade al lago cosa facciamo? Non lo so. Ah. Vai piano. And Andiamo per piano. Andiamo sul mare. No, siamo, siamo quasi arrivati. Ma quanto dai, è? Lo, lo bagno questo. L'ho bagnato. Eh, dobbiamo comprare delle cose. E vado a vivere il negozio. Ecco, altri. Oh, altri ce ne sono nuovi. Sì, dai, Tant sì, tanto sono nuovi. eh tanto quel cappello che, che fa tanto. Sì. Grazie. Grazie signore. Dai, andiamo in macchina. Sì, andiamo in macchina. Io guido. Vedrò sempre io e tu non mi viderai. No, Nooo, cazzo Mi sono fatto... No! Mi sono fatta male! E eh, allora, facciamo, andiamo dal... al fuoratorio. No, mi sono... non mi stavo uscendo il negozio Ora dove andiamo? È un negozio! Aspetta, l'abbiamo investito mi è no. Vediamo... oh, siamo... Siamo ancora lontani. Aspetta, pr prendiamo così vicini. Compriamoci qualcosa, siamo vicini. Compriamoci qualcosa intanto. Sì, dai. Eh, perché abbiamo tanta fame, vero? E questi su, tutti i mar sono tutti marci, sono scaduti. No, no, prima abbiamo mangiato le cose del ristorante, vero? Eh, tanto avete finito le cose. No, sì, ma qua. Quello che cercavamo noi. Cosa? Prima, comprare nuovi di questi così almeno ci potremo poi andiamo su ci potremo aspetta devo comprare grazie grazie signora Mari, io prendermi? entro un po' dentro sì, cosa entrare qua dentro allora io compro cosa? eccomi compriamo ok mangiamo il sushi compriamo la maionese no dobbiamo prendere oh. il sushi e eh, ta to to to to ah. il tuo mm. Vai. Ah. Eh, perché prima l'hai mangiato in macchina ma eh, sennò lo facciamo tutta l'intera macchina e ho detto. che bello il rumorino Vero? <ride> I capelli di questa? Eh? Questo Lei Sono... No, è il panino Ora oh si no. Oh no. sta per gridare, Scorriamo via, abbiamo mangiato tutto tanto oh no. Eh sì, andiamo, andiamo prima che ci insegna Ok, prendo l'amianto Oh no, mi sta per inseguire No, sei seguito, è metti la lacina! Guido io. Dai, oh, siamo lontani da lei. Brum, brum, brum, brum. Sì, Andiamo. Siamo, siamo diciamo che lei! Eh, Senti, ti sei bagnata? No, ci siamo separati. Se, si è caduta, vera? Sì. Ecco. Eh, tanto lei non è. Ci siamo separati. Ok, e ora cosa facciamo? E aspetta uno! Oh sto venendo a seguire! Non di neanche la distante allora. se si rompe! Se si rompe la mm. c'è.. Si è puttata! Sì. E, e se si rompe questa, c'è questa, va bene? Sì. Aspetta! Uno! Oh no! Si è scaricata! No, tanto! No, dobbiamo bere. Ecco. 頃 Ci metti un sacco è perché sto prendendo tanto latte? Come non ci entra se no? Fammi capire. No, no devo stare io, perché sennò vedo. Ma ah, facciamo finta che. Facciamo finta che il baglio era grande. Sì. Ok, ora metti qua dentro. Basta! Sto prendendo! Basta! Ok? Caminando! E... Eeeh! Siamo nel sì. io che pesata Ok, ora dobbiamo riandare Dobbiamo riandare dai. Dare, da. Mettiti Ok, qua Ok, possiamo Dove andare Siamo quasi arrivati di... Ci mettiamo di nuovo in cammino Magari, no, vedi te è lo stesso Perché Ci no? mettiamo di nuovo in cammino eh? Eh, Vabbè Tanto ci mettiamo solo un dopo, Vabbè, dopo A questo camion sì. io Sempre io Ok, guida a te, così almeno arriviamo. Ora, noi vi salutiamo, dopo aver fatto questa lunga passeggiata dal, da casa nostra alla Marina Bay, sì. vi salutiamo, uh -huh. ci vediamo in un prossimo video, video. mettete un like ve, ve, se vi è piaciuto uh -huh. e iscrivetevi al canale. Ci vediamo uh -huh. domani uh -huh. mattina. Al prossimo video. video. Domani mattina al prossimo video. Ciao amici, oggi vi salutiamo, ci vediamo in un prossimo video, mettete un like se vi è piaciuto.